Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Pokémon Let's Go Eevee. Nell'ultima puntata siamo arrivati all'isola Cannella, attra attraverso la nuova te tecnica che abbiamo imparato, cioè boh, mon monta-acque, vabbè era il sostituto di, di surf Allora, prima di fare uh, qualsiasi cosa... Andiamo qui, che c'è qualcosa di piuttosto importante, ma a me non interessa tanto, ma la faccio tanto per mostrarvela. Salve, sono uno studioso importante, sai? Molto importante. E mi occupo di fossili Pokémon rari. Hai qualche fossile da farmi vedere? Noi sì che ne abbiamo uno, Late Fossile, che abbiamo, messo, che abbiamo preso nel, nel Monte Luna. È un fossile di Omanite, un Pokémon esistito molto tempo fa. Lo rigenererò con la, la mia macchina rigenera Pokémon, ok? Ok. Presto, da qua. Ce l'ho fatta, proprio come previsto. Dal fosier che mi hai dato, ho rigenerato un Omanite. E abbiamo ricevuto un Omanite, solo che... Uh, non, non è un Pokémon molto importante per ora. Cioè, per ora. No, non, a me non interessa, non lo metterò nella squadra. Torna quando vuoi, non tornerò. Um, Omelite oh, è un altro uh, motivo per cui uh, non faccio il Let's Play al 100%. Perché se, do, se lo facessi, dovrei pure prendere un... Uh, L'altro fossile dal nerd nel Monte Luna. Allora, entriamo in pal nella palestra. Sulla porta c'è scritto qualcosa in piccolo. Dom domanda dove si trova la chiave di questa palestra? Inizio, cercate in un edificio coperto da piante rampicanti. Allora, il capio palestra, Blaine, eh, è un fanatico dei, dei quiz e degli indovinelli. E per gli sfidanti della palestra ha deciso di eh, mettere un indovinello... E, e quindi dobbiamo uh, esplorare la Villa Pokémon, l'edificio con le, le piante rampicanti. Solo che qui c'è un oggetto. Un antidoto. Ok. Allora, uh, questo episodio non sarà molto in interessante perché uh, cattureremo i Pokémon che stanno nella Villa Pokémon e... Um, combatteremo gli allenatori che ci sono non è neanche molto particolare questo ha solo una, una nuova meccanica per l'esplorazione e poi che altro? niente se è, è, a, è, a, è a credo 4 piani Sì, 4 piani no 3 3 Prima stavo controllando se avevamo già un Koffing, ma non ce l'avevamo. E questo è il primo Pokémon che cattureremo oggi. <coughs> Come sempre, no, non lo prendiamo al, al primo colpo. Ah, di che posso parlare oggi? Mentre faccio... Questo. Mm. beh posso dire che comunque mm, sembra inutile catturare tutti questi Pokémon visto che l'esplay sapete benissimo che non è al 100% perché i giochi Pokémon da fare al 100% sono davvero difficili e poi bisognerebbe avere due copie del gioco um, ma comunque per completezza voglio fare il più possibile. Quindi eh, tutti i Pokémon che trovo. Cerco di, cioè di, di sfidare tutti, gli, tutti eh, gli allenatori, ma quello è ovvio per perché non sono molto bravo in Pokémon. Quindi devo levellare un po' per, per riuscire a battere i nemici. E premuto un pulsante segreto. Si è sentito un rumore. Qualcosa si è mosso da qualche parte. E questa è la nuova meccanica di questa, della villa Pokémon. Praticamente, lo dico mentre catturò il Magmar. Eh, praticamente, gli interruttori sono generali delle porte. Praticamente, non è che un interruttore apre una porta, o un gruppo di porte. Un interruttore apre e barra, chiude le porte. Cioè, eh, scambia le porte aperte con le porte chiuse e le porte chiuse con le porte aperte e quindi e quindi um, è, un, è solo un interruttore generale che apre e chiude tutte le porte infatti a un certo punto cercherò di usare l'apri porta che ho preso nella SILF SPA solo che ovviamente non funziona Quanto è difficile Prendere i Pokémon Che poi ehm, L'ho già detto prima Che potrei neanche non prenderli Alcuni sono pure piuttosto forti Quindi potrei anche metterli in squadra Solo che Cioè metto in squadra Um, sempre quelli più forti che ho già Perché non, non ho tempo di allenare i Pokémon ormai Che siamo praticamente a fine gioco Abbiamo la settima medaglia Nel, nel prossimo episodio probabilmente Ah che poi uh, Questa display è in blind per ora Perché So qualche cosa degli extra Che, fare, che farò Però ho quasi nient'altro Visto che um, ho giocato a Pokémon Rosso, so più o meno la storia di Kanto, ma di questo, questo gioco non l'ho mai completato, neanche la Lega ho fatto. Quindi sarà tutto nuovo per me, per me che gioco, ma quello che doppia no. Visto che faccio l'audio in post-produzione, se non lo sapete, oddio. Ecco, ora provo ad usare la riporta. Se volete un'anticipazione quella è la porta che userò uh, per, uh, aprire, cioè, quel, per andare avanti nel gioco, quindi se non vi interessa tanto l'esplorazione uh, usate il pulsante che, che avete visto prima e, e aprite quella porta perché è, la, è, quella, più, è quella più importante. Infatti, qui siamo, non siamo venuti soltanto per. cioè, non siamo venuti per, praticamente per niente, soltanto per. Uh, la chiave della palestra. 5 luglio è stato scoperto un, un nuovo Pokémon nel cuore della giungla, e quello fu, fu l'unico diario che è Lessi. Visto che questo. questo posto. sì. è importante più o meno perché. questo è dove è nato Mewtwo. <ride> Quindi diciamo che è piuttosto importante per la storia di canto, soltanto che.. Non è che mi interessi tanto a me la storia dei, di canto. A me basta diventare il migliore perché per, voglio essere il migliore, sai come nessuno è riuscito mai. Solo che non riuscirò a catcher molle. A ketciargli fune di fuga che mi, non mi serve visto che è inutile praticamente in questo gioco beh solo in un dungeon ci si può perdere cioè alcune grotte e uno che non abbiamo ancora visto che vedremo in una parte extra perché ormai è troppo tardi praticamente con la nuova tecnica segreta, quella lì dell'acqua si poteva anche non solo andare accanto a, a, a tornare a Biancavilla e andare all'inizio di Spumarine ma si poteva anche fare altro solo che ho deciso di non farlo perché eh, ve lo dico in un'estra ok, Weezing l'evoluzione di, di Coso di uh, Coughing uh, Basta è l'evoluzione di coffing, c'è un piccolo coffing barra wheezing attaccato al corpo che fa parte di lui quindi non so se, come chiamarlo. È un piccolo wheezing, un piccolo coughing, oppure parte integrante del wheezing, scrivetelo nei commenti perché non ho nulla da, da fare. I prossimi episodi, soprattutto gli ultimi, saranno molto più interessanti. Perché questo è semplicemente un, un ennesimo dungeon con Pokémon, battaglie e basta. Poi, eh, visto che questa è praticamente la fine, siamo molto vicini, sarà tipo la parte 35 la fine. Um, non credo che... Cioè, no, no, No, non ci sarà più nient'altro da, da vedere. Wow, dobbiamo di nuovo andare a trovare Weezing. Sono molto emozionato per il fatto: pp, più pp su, vabbè. Stessa cosa. Tranquillo, non, non. Vabbè, abbiamo chiamato M Mew il Pokémon appena scoperto. Ok, perché hai comprato un altro diario per scriverlo? <ride> cioè sono. Se è lo stesso anno, sono praticamente passati solo due giorni. No, a quattro piani ora il dungeon. Oh no! Un trainer. Questo, questo posto è gigantesco! È strabiliante. Non tanto. La sfida di Edoardo, scassinatore wow come volevi, come volevi affrontare la polizia con due pokémon livello 44 che è più o meno vicino al nostro quindi non sono non è molto impreparato ma noi abbiamo bowser via dynamitiz sei, sei qui soltanto per grindare tu in effetti mettendolo al primo posto è, è praticamente il, il pokémon che prende più esperienza di tutti non è praticamente, è effettivamente, del, non, non c'è nessuna prova contro. Cioè ce l'abbiamo dall'inizio del gioco e in, in pochissime occasioni è stato uno dei, degli ultimi della squadra. Mentre in tutto il resto del gioco è, è sempre stato uh, il primo. Ok, il prossimo è Mac. Uh, sono molto difficili da ricordare le, le debolezze di tipo um, veleno, ma credo che sia debole al tipo terra, quindi avrei dovuto usare al reperto. Beh, <ride> con sdoppiatore non si sbaglia mai. <ride> che ha fatto ah bravo uh, tizio oh non posso cliccare il doppiatore che peccato chissà perché non è molto efficace ah no è semplicemente che fa schifo la mossa il mio eevee uh, quello che ho nel, nel mio file Ah è molto meglio visto che al posto di doppio calcio c'ha una mossa uh, di tipo fuoco Una di quelle che si imparano come elettrozap zap Cioè al posto di elettrozap zap da quel tizio avevo imparato la mossa a fuoco Ed è molto meglio visto che il nostro unico uh, di tipo fuoco è il, uh, è il flareon e, e fa piuttosto schifo Oh no, ho perso, e ora cosa faccio? Oh vabbè, rimango qui, aspetto che arrivi la polizia. Ok, signore. Se ha tempo può anche andare in giro a leggersi i diari, solo che ci vorrà molto tempo. Visto <ride> che questi si comprano un casino di diari soltanto per una pagina. Di qui non si può passare da nessuna parte, quindi meglio scendere. Che poi ho preso. Ho cercato di prendere perché vabbè e poi comunque la prenderò. Lo prenderò Weezing. Cioè ho preso wheezing, diciamo così, ma non prenderò Raticate perché non mi interessa. <ride> Quindi boh il, il criterio non è, non è molto. non si può capire molto bene. No, non puoi aprire quella porta, basta andarci contro. E credo che sia già quasi finita l'esplorazione di questo posto, perché um, il modo per andare avanti è quella porta che, che, su cui ci sono sbattuto un casino di volte. E, e, e basta, e quindi, quindi o vado lì o, o non faccio niente. Cioè ci sono... C'è un, un altro po altri due Pokémon e in questa parte catturo soltanto Weezing. Ehm. Um, e qualche altro allenatore. Oh, scampato il pericolo. Oddio un raticake. Basta! <ride> Cioè, neanche in Monte Luna prendevo sti, sti tipi di attacchi. Oh, un pulsante! In questo punto del gioco io pensavo che avessero tutti delle, delle funzionalità diverse, invece non è vero. Ci sentito un rumore, probabilmente è successo qualcosa che non riesco ancora a capire. repellente mazzo in effetti servirebbe che poi cosa fa il mazzo dura un po' di più questa parte invece eh, questa parte del posto è soltanto per prendere oggetti eh, che, che uno sta lì <ride> e, e raccogliere e raccogliere diari Mm. Imitazione perfetta, perfetta Di Coffing Di Sir Mats Che non mi ricordo cosa serve E probabilmente non lo userò mai Voglio vedermi alla Lega Che non ho ancora battuta Cioè a, a questo punto Sto all'ottava palestra Modestamente Cioè non letteralmente ora ma um, a questo punto i video già registrati ma non doppiati ma dopo questo casino delle timeline peggiore quando si fa l'audio in post produzione che prima quando li facevo con la telecamera eh, C'era io avevo programmato praticamente tutti i video per eh, uscire in certe parti dell'anno e quindi ad esempio ne programmavo uno per Capodanno uno per Natale e, e quindi di, dicevo allora quest, se, va, se continuo con questa uh, con questo andazzo cioè un video al giorno due video al giorno un video ogni due giorni e robe del genere questo video esce a Natale facevo pure gli auguri di Natale ah che bei tempi quando ci mettevo di meno a registrare i video E la qualità era molto peggiore Solo che ora ho un computer peggiore Di quello che, che avevo prima Che vabbè il computer non c'entrava niente Con la registrazione in quel punto Però vabbè e... mm. Questo vuol dire che funzionano con i piani Allora non in generale Ma solo I pulsanti funzionano solo con i, i, i piani Perché sto dicendo Ora ho un, ho un computer peggiore di quello che avevo prima anche se il computer non c'entra niente con la registrazione. Ma vabbè. E quindi va lentissimo se aggiungo il commentary uh, alla, alla registrazione con uh, il software che, che uso per registrare la Nintendo Switch. E quindi devo farlo in post-produzione. Mentre uh, mi sto comprando un computer molto più potente. Quindi um, tra poco potrò farlo anche non, uh, non pre-registrato. Facciamo che inizierò a fare non pre-registrato dal nuovo Let's Play. Oddio. Che poi il prossimo Let's Play sarà il New Super Mario Bros. 2 The Luts, se, se nessun altro vota. Se, se siete contro questo gioco potete pure votare, tranquilli. È sempre in ogni video, praticamente. Ti prego, vai a, a, a cliccare quel bottone. Stiamo aspettando solo te, eh, Marco007. No, lì ci, ci sei già stato. È stato scassinatore, schifoso. Ciao, Edoardo. Ciao, Marco007. Che brutto nome, però. Zitto, Edoardo. Oddio, premi quel pulsante! Apri questa porta! Niente ho. Oh. <ride> quel, quel Magmar era entusiasta di, di vedermi. No, ma era fortissimo! No, Non tanto. Beh, è più forte di quello che ho io. Magari era pure più forte di, di, di, del, dell'unico Pokémon fuoco che ho in squadra che poi contro, contro quelli di, di tipo ghiaccio, um, che non sono molti in questa generazione, come farò? Anzi, se, ora, se, che, ora che ci penso, io ne riesco a immaginare solo due di tipo ghiaccio, probabilmente ce ne sono molti altri, solo che non riesco a immaginarmeli. L'hai già premuto quel bottone, non ti interessa quello. Dan dan dan dan... Uh, un coughing. Non l'ho preso a inizio puntata, no. Dovrebbe essere l'ora, tra poco. Ah, non posso, non posso avere un'anteprima se guardo la, la linea di, pro, di riproduzione del, del video. No, grazie ai messaggi di discord Ora penso E se ho premuto male il pulsante No Ah questa parte non l'ho ancora esplorata Beh allora c'è ancora tempo Ehi buongiorno Non trovo l'uscita Questo è un enorme labirinto L'uscita è l'entrata Quindi basta che scendi le scale Tino Wow Oh rapidash Papà, eh? Qui servirebbe Bowser Solo che ovviamente mando in lotta uh, Questo qui Wow sdoppiatore Mi sembra ovvio visto che ho one shottato Il, uh, il uh, Oddio ho one shotato pure lui Ma vabbè ho one shotato quel magmar uh, in, uh, Con Bowser Quindi mo uh, dai usiamo, usiamo sdoppiatore Tanto che ora ce l'ho Quel, quel mag me l'aveva tolto No il mio bottino Ora è diventato Luigi questo Tino. Tino, il tuo bottino ce l'hai ancora. Ti sei imbattuto in un Kate, vuoi uscire? Ovvio, non mi interessa dei Kate, puzzano. E già hai esplorato tutto, basta, lì c'è Edoardo, vuoi salutarlo? No, non è lì, ma vabbè. Sei già andato. Questa l'avrei dovuta tagliare in, um, in post-produzione. Cioè in, eh, sì, in post-produzione diciamo. Ho oh, un oggetto sicuro, mi servirà. Magari è la priporte che è nascosto. Che poi il, um, il trovo oggetti di vi fa davvero schifo. Un attimo, ma l'ho raccolto uh, whizzing alla fine. No, cioè sì, l'ho raccolto. L'ho raccolto, ho catturato, oddio. Premi il bottone, il bottone tu, premere, premere bottone, please, non farti prendere da questo allenatore, tanto non ti può vedere neanche, fanta allenatore. Devo prendere questo oggetto ora vado a cercare delle scale che non esistono. Sì, stai andando nella parte giusta. Oh, una porta chiusa. Forse devo ripremere il bottone. Forse, forse. Forse, forse, forse, forse, forse, forse. forse. Dai, fochino, fochino. Quel magmar fa caldo. <ride> ok, bene. Bene? Se sentite un rumore qualcosa si è mossa da qualche parte. Vai veloce. Vai veloce come quel magmar. Alleluia! Bene, finalmente possiamo sconfiggere quel coach che sta dall'altra parte. Dovrebbe essere un coach visto che era vestito di verde. Eccolo qui. Sì, è un coach. Ehi, hey, coach! Oh, pensavo che fossi uno scassinatore invece sei solo un piccolo allenatore veramente sono una recluta rocket cosa vorresti giocare con me guarda che sono una coach io ci sto benissimo che la lotta abbia inizio Ah, io, io ho il livi più forte del mondo quindi jennifer coach graveler oh no non ho fatto doppio calcio nel, nel mio moveset vai da nemitiz fai il tuo doppio calcio, non fare il doppiatore bravo sdoppiatore è praticamente usare il mazzi bowser quando giochi a smash bros e praticamente citare io non cito mai no non guardate smash bros la, la, mia, la mia let's play Basta usare il sdoppiatore, tu. Bravo, ora sei morto. Ora come lo usi il sdoppiatore, eh? Beh, usiamo qualcosa di serio ora. Ehi, ma... Boh. E io che prendevo Squirtle soltanto perché era forte contro la prima palestra. Un Pokémon rosso. E, e, e, e ora mi sono dimenticato che l'acqua la, è forte contro l, l, la roccia. Vabbè, anche erba è forte contro la roccia, come mi, mi, vi ricordo, quindi Graveler è morto comunque. Oh no, Dugtrio, la, la mia nemesi. Vabbè, uh, chom uh, Chomper può, può essere utile anche contro i tipi terra perché uh, l'erba è forte contro la terra perché le piante crescono sulla terra. Quindi le piante stanno sopra la terra, letteralmente. Ah, sono superiore, quindi non muoio. Mega sorvimento. One shot. <ride> Dai, dai, dai muori, muori, muori, muori Probabilmente la sincronizzerò male ma fa niente Oddio Polywrapto Uno che non abbiamo ancora visto Mega assorbimento uh, Oddio ma, ma è, è forte o no? Si è forte, ok, bene. Almeno. Mi lamento che in, in me passato si, è, si scorda che uh, terra non è... cioè... Uh, uh, acqua non è forte contro roccia. È forte contro roccia. E, e io mi scordo le basi principali di Pokémon. Vabbè, è, è, abbiamo vinto contro il coach. Yay! Facciamo festa, ragazzi. Abbiamo vinto, vabbè. Wow, mi hai lasciata a bocca aperta. Letteralmente, visto che se lasciate la, la clip per tre ore, quella ancora la bocca aperta. E ora abbiamo avuto frana che noi abbiamo già, cioè che al reperto ce l'ha già. Si, sì, non mi interessa che cosa fa. E come potete vedere, eccetera eccetera eccetera eccetera, guardate i miei video, eh, possibilmente non Pokémon perché è una serie stupida e io non riesco a parlare.